Questo posto sta per esplodere! Dov'è l'uscita di emergenza? Voglio andarmene da qui! Difensore del magma! Molto bene! Ti devo fare esplodere! Oh! Guardiano, credo che l'Eclipse voglia del magma! Possiamo accontentarlo! Yeah! Magma selvaggio!